Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitex Un attimo e Marco 007 e siamo Quindi. tornati in un altro episodio di NSS. Allora, va, vai a destra Scusate sì, sto facendo gli spostamenti perché sennò lui non si può mettere da nessuna parte Ok vai, apri la tendina metti i due giocatori Vai Io prima. Vai! Okay. Io eh, prima sì. e non fai niente. Lo so, ma non è colpa mia, ci mette tipo tre volte Ok, allora. Oggi faremo fare Tunisbol. No. Questo uh, Super Dodgeboy. Ok. Um, sì. No. Così? No, no, no, no, che fai? Ah, yeah. <ride> Devi leggere la descrizione. Perché la devo leggere? Allora. Se vuoi la leggo io. No. Pochi sport trasmettono la velocità e l'intensità di palla prigioniera. In questo classico poi, eh, gioco di simulazione per Ness ti regala tutto questo ri risparmiandoti i libri. In modalità Coppa del Mondo potrai affrontare squadre rivali e contro la nazionale statunitense verso la vittoria. Fai attenzione, i campi degli avversari potrebbero essere coperti da insidie come lastre, di ghiaccio o pozzangher, cosa del tutto naturale da trovare. In alternativa puoi giocare contro un amico nella modalità versus o finale le tue abilità la modalità senza regole. Uh, tutti contro tutti per uno. O due okay, giocatori. Ok. Um, io non ci ho mai giocato a questo. Nemmeno io. Allora, facciamo. No, nel senso, io da quando è uscito io non ci ho mai giocato. Facciamo Versus, io contro te. Eh sì. sì. Uh, difficoltà? Ehm. Sì, difficoltà. Sì. Anzi no, normal, visto ma scusa noi, noi non siamo no che fai? Eh. noi, noi si diamo non ci siamo uno contro l'altro non ci serve madonna mia sono tutti orrendi vediamo ho deciso Io sono questo perché, perché è troppo è troppo sbagliato cosa cos che non vanno guarda i giapponesi c'è cioè delle, delle sopracciglia che gli vanno sotto davanti giapponese si bang perché, perché quello dell'inghilterra ringhilterra ha ai capelli azzurri un, <ride> e 2 è bianco <ride> hai contorni strani pure senti io uso Vabbè, all io, Stars. io sono questo perché mi sa che stars è quello tradizionale no non penso. ok cambia soltanto l'esterno uh change position mm, no no. No. Beh, no mi piace il tom red ben e Jack uh, Non ho capito niente vabbè io metto questo a caso boh <ride> mi, mi sa che dovremmo sapere tipo le skill dei personaggi senti io sto facendo a caso devi scegliere l'ultimo kumaru Kam Camur. ecco basta ma ora. Uh, e clicca più. Clicca. Ecco, ah no. Abbiamo sbagliato tutti e due. Dobbiamo cliccare qua. Vedi? Mi sono più buoni dei tuoi. Clicca. Cosa? Clicca più. Ah, abbiamo messo pausa. Ok, allora. Cos'è che bisogna fare? Ci dobbiamo colpire. Devo colpire te. Cos'è? ma come si fa? non lo so io, io mi sto passando la palla con i miei amici vai amico tieni Johnny madonna non si capisce niente ah ecco ah no ah gaccia gotcha. devo schivare devo prendere la palla ah ah questo ha. no <ride> <ride> <ride> che ah che cacchio che è successo <ride> non lo so mi sa che ero danneggiato e quindi non mi no ho cambiato personaggio <ride> <ride> dove cacchio la mandi ti ho colpito Ho capito, solo quelli che stanno Io non ho capito come si fa a cambiare un personaggio. Boh, mi sa che lo fa automatico. Vedi? A me l'ha fatto automatico. Okay. Prendi la palla. Comunque solo questi hanno i punti vita. Vai. Sono quelli che stanno dentro il campo, mentre gli altri che stanno che Cosa hai fatto? Ho fatto un'invasione di campo, allora Non è. Non è illegale! No! Faccio vedere anche come, guarda! <ride> come hai fatto a saltare? non ho saltato! Dov'è che è saltato? Hai saldato primo! Boh! Allora spiegamelo tutto! Ma cosa? Sì. No, se l'ho rubato ma poi lo... Quello... Ahahah! Ah. Ma poi l'ho lanciata a te! Ahahah! Ah. No! You son... Take that! Ahahah! Ah, ah. Let's do this! Yeah! Ahahah! Ah, ah. capisco niente manco io, iniziano andando un po' veloce sono male gli occhi un Non l'ho mandato via via sono <ride> non <capisco> sì. <ride> ah, ah, ah, Mi sono sacrificato ah, ah, per salvare questo non capisco niente mi sono fatto colpire per poi poter colpire che sì. ho capito comunque in alto sono le barre della vita ma se mi muore il tizio, no? Eh. però, eh, tipo, la barra di Tom di sicuro um, si è, oh, oh, oh. Si è uh, aumentata durante la partita Perché non, non sarebbe dovuta essere così grande ma Dove cosa? io l'ho presa Cacchio fa! No, son, ho fatto. Perché non lo posso lanciare se sono.. Oh. Sei, sei troppo lontano. Ah! Oh, Che cos'è? Non lo so. Però avrei tanto voluto che andasse bene. Eh, no, era un mio. Maledetto, cosa. Cosa che fa? Cosa? Come mi si passa? Non lo so! L'ho fatto a caso! Ah, io sono là. Beh, muovetevi. Muovetevi. Ecco. Ma io l'ho presa! Okay. Io colpisco quelli senza barra della vita Smetta Lo sai che non va <ride> no, Non lo so Io cerco di prenderla ma poi la lancio per sbaglio sempre Bello sta morendo poverino E sono Tommy okay. Okay, L'ho appena capito che sono Tommy Aha ma chi sono? Sono Fred. Vai Fred! E che bravo, ti so sempre. Come si va a cambiare voglio capire Quando viene colpito uno, l'altro ca viene cambiato. Basta! <ride> ah, ah, Aia! Tre punti. Mi sono buggato! Ah, è vero. Sono Tom. Yes! Ma 10 minuti! <ride> Sono sta roba! Eh, infatti mi sa che sarà lunga cosa che facciamo! Questa partita qui! Ouch! Boom! Dai, fatti prendere! Non mi fa muovere il personaggio! Non si Ma muove! No! È giusto! Dai Akabar! Muori! alakakabar sei tu a lo stai, stai usando Akaba. Ora non stai usando nessuno, perché quello, quello non ha un nome. Boom. Oh. Ben World. Come ha fatto a non. Ah eh, ecco è morto, Ben. È morto letteralmente, <ride> no! <ride> c'è l'anima in c'è una anima. È cattiva sta cosa. Sì, grazie. Ah! L'hanno detto che è per evitare lesioni, cioè, no, cioè per evitare i lividi, cioè. Questo è un videogioco. Aia. Ah, yeah. Dai, che sto perdendo, stavo vincendo prima. Ah, gaccio. Oh! <ride> Mi è morto il no, ma è andato fuori! Ecco, Gigi! Ah, morì! vuoi. Vai, tutto a casa, funziona <ride> la sua. Si è sotterrata la palla. Aia. Oh no. Oh bravo il tizio che si è abbassato. Come se avesse funzionato nella vita reale. Oh vedi che abbassarsi è la soluzione. No, è che era abbastanza bassa per colpire. Ah, quella palla. Che... No, no, mio, mio! <ride> ah, no. Tom! Don't die! In realtà eh, sembra un posto qui vita. L'hai pelatore di un Fred! No! Oh! <ride> <ride> no sì, Prendi questo per... No Non morire sta per morire La no. canzone è bellissima pi, pi, pi, pi. Per Tom oh. E per Jerry Scusa, uh. ah. No smettila Ti ho già detto di non sacrificarti Oh hai soltanto un punto di vita a ciascuno. Ma scusa un attimo, tu sei la mia versione indiana. Ovviamente. Chi cosa credi? Continua a colpirti. Doppelganger. Sei morto un altro tizio. Sei morto un altro tizio. Ecco. Hai perso. Sei sì. bravo. Io ero stanco. Ah, pensavo che fossero tutti morti. Quello non ha il busto. Vabbè, dai, dai. Game over, abbiamo perso. No, no! abbiamo ah. vinto. Avete vinto. Ok. Sì, quindi? Abbiamo capito. Vai, vai indietro, tanto oh. questa è l'unica cosa che facciamo. Ok, quindi questo era dodgeball, super dodgeball. Super non, dodgeball. non si, non si vuole... vede mai il super. E la prossima volta faremo baseball. Sì, perché Balloon Fight l'abbiamo già fatto. Eh sì. Ok, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.